Usare la mascherina non è facile come sembra. Ricordatevi la parte centrale non si tocca mai. L'importante è coprire bene la bocca, il naso e il mento. La togli sempre toccando solo l'elastico. Tu non so, vai al supermercato, faccio un esempio, la devi portare fissa. Ricordatevi di usarla quando siete all'aperto, non potete mantenere le distanze. A ferreto? Chiero? Io ci ho messo la faccia e il cuore, adesso la mascherina mettiamocela tutti. Attenzione! Anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.